Sì, va bene, la ringrazio Presidente. Sì, per confermare il voto favorevole della maggioranza a questa proposta uh, di delibera devo dire ringraziamo i colleghi di Fratelli Italia per averla posta perché è un argomento ovviamente molto importante, centrale, che arricchisce sicuramente lo uh, statuto e, e devo dire che insomma ne dà effettivamente valore. Eh, sì, devo dire che eh, ne abbiamo parlato in Commissione Ambiente, ne abbiamo parlato assolutamente in maniera approfondita, eh, ricordo, devo dire che non ho seguito nel dettaglio tutti gli aspetti di questa, eh, del decorso de, di questa delibera, c'erano cioè, state Credo che nel corso del tempo ci siano state anche varie modifiche a questo testo, eh, devo dire che anche per la maggioranza diamo l'interpretazione che è l'interpretazione che ha dato il collega De Priamo adesso, non, non vediamo che eh, ci sia questa correlazione del diritto al cibo solo se sia al lavoro, no, non è così, eh, diamo una lettura diversa a questo, uh, a questo, o perlomeno per noi, eh, ci, ci mancherebbe poi nel rispetto delle opinioni di, di tutti quanti, e, è ovvio che è indicato che si riconosce eh, la, la, la, alla comunità la possibilità di accedere alla quantità sufficiente di cibo, sano, nutriente, eh, e poi... C'è una frase conseguente che ovviamente parla anche che una vita sana è fatta anche di attività basata sul lavoro, ma non è che il cibo è legato solo alle persone che, eh, che eh, hanno un lavoro. Non, non diamo questo tipo di, di lettura, riteniamo che questo, eh, questo, questa proposta di delibera effettivamente sia una delibera molto interessante e pertanto, Presidente, confermo che il, la maggioranza voterà eh, favorevolmente a questa proposta. Grazie.